Questo mondo intorno a te Guarda quanto odio adesso c'è Vedi tanta gente correre Per cercare rifugio chissà dove Un bimbo Stringe forte la sua mamma Con gli occhi pieni di lacrime Non sa se mai più rivedrà Quel soldato che adesso è il suo papà Lontano dalla terra sua Lontano dai affetti suoi, con tutti i sogni saltati in aria nell'esplosione. Signore, io ti prego in questo istante. Chiedi dove è Dio e perché permette tutto questo. Ricorda che l'uomo sceglie. La tua vita, per la tua, sta all'uomo scegliere. Scegli la vita o la morte Sei tu che adesso puoi decidere per te Signore io ti prego in questo istante A bandieri da innalzare Tutti un sol cuore uniti dal tuo grande amore Adesso sei tu a decidere la guerra o oh, l'amore